Lasciate già un bel mi piace Buon day, benvenuti in questo nuovo video Oggi sono in super compagnia, c'è la mia sorellina Ciao. Che oggi ci aiuterà con le riprese E c'è super Roby Che sta bevendo, sì, sì, si sta preparando per questo video Perché sarà un video speciale Lasciate già un bel mi piace, commentate con hashtag Martina riprende Martina riprende Allora oggi siamo qui con un nuovo video delle scatole Perché io ho una vendetta in corso Visto che Roby l'ultima volta che abbiamo fatto il video Mi ha fatto buttare le maglie di Gucci Off-White nel mare E quello prima ancora mi ha fatto spaccare un iPhone Qua abbiamo le nostre scatole E oggi faremo una roba un po' più originale rispetto a quello che fanno gli altri Ci salteremo Aia <ride> Ci salteremo proprio letteralmente sopra Quindi tutto quello che ci sarà all'interno Verrà distrutto. distrutto Hashtag distrutto Ok Martina A te l'arma del potere Allora abbiamo le nostre scatole Martina eh, Martina Vuoi metterti dall'altra parte Ok No non ti dico Io non ti okay. pago per sedere Però intanto ho paura Perché tu sei <ride> posto queste due scatole e si vede che sono due fortunatamente okay, perfetto non è un product placement no non è un product placement product. ma semplicemente eh, avevo solo queste scatole a casa mettiamo al contrario non riusciamo diciamo a inserire eh, l'oggetto allora oh. l'ho fatta ok perfetto io direi di fare iniziare l'ospite di mm -hmm. in casa ok per altri video come questi mi raccomando iscrivetevi al che canale devi girare. quindi mi gira tu inserisci un oggetto Martina controlla che Controlla che sia tutto reale, che sia tutto lecito, che sia tutto. Eh, diciamo che nessuno batte. Vale. Mm -hmm. Allora ragazzi prendiamo questo. Questo so che niente. Come <ride> chiave una scatola? puoi oh. girarti okay. puoi girarti è qualcosa di blando o eh, iniziamo sì, già? Sì, è normale è normale no non si può toccare cioè. quindi io devo a vado diretto sì. ok io vado sulla più piccola dai no, ma mm. <ride> Però adesso come inseriamo l'oggetto infatti spero non ci sia nulla nulla <ride> Ed è letteralmente esplosa la scatola E zio adesso? E adesso, me, eh, adesso la rimettiamo in qualche modo Ok allora scopriamo cosa c'è nell'altra scatola No Fra mio goccolo Comunque Meno male che non l'ho preso no, no. Raga dovete sapere che io Sono un piccolo bimbo Tutte le mie statuette Tutti i miei personaggi Ci tengo un sacco io Questo qua tra l'altro me l'ha regalato mia sorella Ti ricordi? Mm. Non ti ricordi? No okay. <ride> cioè, Mentre vedete non tiene tanto le cose e eh, le statuette del ok? È arrivato il mio turno. Ma oh, vedi, gira. Eh, pezzo di merda, allora. Gira. Non mettermi il profumo, zio. Sì, sì. Eh, sì, sì, pezzo di merda. Aspettiamo che Robby si gira, aspettiamo la principessa che fa i suoi comodi. Perfetto. Perfetto. Ok. Ci sei? Hai sì. girato? Oggi è il giorno della vendetta. Ok. Ok, ti girare. Eh. Eh. <ride> Cosa mai... salta. Salta. Salto. Sì. E però se è qualcosa che fai scivolo. No, non scivoli, non ti preoccupare, te devi fare come ho fatto io proprio diretto. Bam, ma devi distruggere la scatola. Con tutte le tue forze. Esatto, su quella piccola. anche tu su, su quella piccola? Perché tu pensi che su quella piccola ci stia meno, meno roba. Sì. Ok, salto. No! No! L'ho fatto, no! no. C'era zio oh. Zio che cazzo ho fatto Non si è fatto nulla no, no, no. Maledizione <ride> Io l'ultima volta l'ho spaccato il mio telefono Ho quasi assaporato il sapore della vendetta E il telefono non si è fatto nulla Cioè solo il mio è fatto di cartapesta <ride> Ok Vai tocca a me Sì puoi girarti aspetta, aspetta, rigirati aspetta, mi sono dimenticato puoi girarti ok, allora io ci salto proprio da qua per una bella rincorsa tipo la... è qualcosa di mio? qualcosa <ride> in generale, in generale. Apri prima. Dimmi di che no. non è. Dimmi di no. che non è un, un computer, c'è cioè un, un telefono, qualcosa. Beh, okay, questo. questo ma sì, per forza, per, cioè, ho sentito che ho spaccato qualcosa. Porca Adesso la mamma chi glielo dice? Mi ha scivolato! Mi è scivolato, <ride> mi è scivolato, giuro che mi è scivolato. <ride> allora. Direi che la scatola è messa in condizioni <tose> ottime. Oh, dovete stare zitti. Eh? Sto registrando un video. Eh? Sembra questi cani a disturbato. Tocca a me, tu gira. Ok, girati, girati. Vai. Nuovo giro, nuova la corsa È qualcosa di importante? Eh? No, ma questo qua no Vai vai vai, tu buttati Con un piede? No, no no no, diretto lo faccio frama, io se... no, Diretti lo faccio io E se... sicuro? Si sì. cosa che fai cadere Vai vai vai, te spaccaci tutto E se cado? Non cadi, come fa a cadere? E eh, zio, se c'è qualcosa... Se cadi pazienza c'è... Eh pazienza, c'è solo il vetro Pazienza Ceramica una <ride> La <ride> punti <ride> non si è fatta nulla, in compenso, la scatola, ragazzi, è inutilizzabile. Sì! Eh! No! Villo, non ti ci mettere anche tu! <ride> ok, ragazzi. Vediamo se riusciamo a mettere a posto la scatola. Ecco Roberto e Giuseppe, alle prese come le scatole. Oh, ok. Aspetta eh bro. Vai. Vai. Ok. No no no no no no no. Qua no? ah, diretto devi andare, zì. Diretto? da cui insegnare il in corso schiacci Ok, mi casano queste cose Dai. Dai. Non c'è No, porco tu <ride> Dai, Fraga, che è scassato No, si è ridotto ancora a peggio Vedi che c'era proprio col mio telefono guarda si vede? vediamo um, oh ma oh, vai ancora peggio di porca <ride> dai frate <ride> che ne so io vedi che sono infame ancora col mio <ride> telefono ti è bastato l'altra volta però guarda la scatola figlia. cosa guardo la scatola come faccio a sapere cosa c'è dentro no guarda la scatola vera e ridotta voglio... che vuoi come devo litigare guarda la scatola vera <ride> e ridotta c'è il mio telefono non dentro cioè. guarda sei io sei ho, vergognoso Io ci ho saltato ho detto non c'è niente non sentivo nulla vabbè per fortuna va ancora Dai. però me la paghi questa eh, sì, sì. allora per l'ultimo oggetto bonus abbiamo <ride> deciso di fare l'ultimo oggetto bonus che deciderò io Che deciderà Roby prendiamo un sacchetto perché il furbo di Roby <ride> è attaccato la scatola quindi, siccome questo sacchetto è bello bombato, non si capisce se c'è qualcosa dentro o meno e poi l'impatto è più irruento, perché non c'è una scatola proprio partita, cioè, ma semplicemente lo sacchetto Che bella schiena Valfra! Ah io ho sentito il sacchetto, eh. però potrebbe essere anche stata solo una distrazione eh. Quindi magari tu hai messo, hai messo il sacchetto per farmi pensare che ho messo della roba dentro il sacchetto eh. Però in realtà l'hai messa nella scatola e quindi ho il suo sacchetto Ok, vai Sono più furbo di più grande Ah, grande. Vai qualcosa? schiaccia altre volte schiaccia no, schiaccia no, no, c'è qualcosa Vai, schiaccia l'ho ragionata nel tuo stesso modo no. ragionata... le mie scarpate di Gucci per fortuna non si sono fatte nulla no vediamo no. le chiavi le chiavi No che me le le chiavi Spillo vai il cane, spelo, vai soccorso. Entra dentro, oh, ci sono io dietro. Spillo di ferro, sei crudele. Spillo di ferro. Mi sì, sta fermo. Sta fermo eh. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale per video come questi. Ringrazio Robi per la presenza. Lui sempre è sempre presente, ormai vive da me un mese e mezzo che a casa È vero Tutto è stato chiuso con noi Ciao Fiatone E se avete visto il video fin qua commentate con hashtag Robby Furfante Furfante, Furfante. <ride> Robby Furfante Furfante Alla fra Mi raccomando iscrivetevi al canale dei Locos che lascio in descrizione anche quello perché abbiamo registrato altri video E dobbiamo arrivare a 100.000 entro fine mese E è la sfida che ci siamo lanciati Siamo a 70.000 Ciao siamo. qua. Ciao Eh